Non si è aggiustato niente Ciao a tutti ragazzi Noi siamo Dynamitix E Marco 007 e Siamo tornati su Mario Kart Rabbids Kingdom Battle Quindi nella scorsa parte Abbiamo fatto due capitoli eh, E li abbiamo restartate entrambi Cioè o meglio le battaglie Due battaglie abbiamo restartato No abbiamo partito. restartato tre battaglie su quattro Non due mi ricordavo no, Me lo ricordo perché una delle ultime battaglie era proprio. Cioè, l'ultima battaglia. Abbiamo fatto 3 turni su 4. E io ho detto, come le battaglie che abbiamo resettato: 3 <ride> su 4. E oggi facciamo il boss. Yay. Allora, eh, comunque sia, ho, un po fatto, ho fatto qualche ricerca, diciamo. Eh, non per i collezionabili, però. Per, cioè, per utilizzare almeno i personaggi Quindi ho visto un qualche cosa e ho notato Che Robin ehm... Mario non è OP come si pensa No, è OP mm. eh, Sto so che è high risk, high reward Quindi c'è cioè, alto rischio Alto ricompensa <ride> Ok quindi ehm, adesso andiamo al capitolo del boss o meglio al boss Perché inizia subito la battaglia ovviamente E iniziamo dai Ghiaccio golem! Ghiaccio, è, la sua un ghiaccio volontà! A quanto pare solo la sua testa conta come personaggio! Oh no, è uno scudato! Uno scudato enorme! Uh -huh. Dannazione! Questa non ci voleva! Siamo stati sconfitti prima ancora della battaglia! Uh, un ombrello rosa! Aspetta, peach. dei capelli rosa, aspetta non Una faccia rosa. rosa, no, lo volevo dire Gomma rosa, peach <ride> Capelli rosa, <ride> faccia rosa, è per forza gomma rosa Come mai l'arma di peach sta sparando tipo a precisione O a un blaster <ride> Sì, ehm um, Invece di spazzare come l'arma che è Non lo so, però Però eh, uno Cosa? Cosa? Mi ha schippato la cutscene ah, skipata, sì, ha schippato la cutscene Sì, l'ha schippata, non era okay. finita e che, che stava ancora? Come fai a ricordartelo poi? Cosa, cosa ho schippato? Scusa No, scusa, Sve C'è qualcosa di sbagliato Perché? Io, mi io so che in questa battaglia bisogna usare per forza Mario Peach e Rabbit Peach Cioè, eh no. te lo fa fare per forza, mm -hmm. sì, non lo ricordo Boh, io sapevo che ti, che ti togliessero un uno, a una uno cosa. della tua squadra Aspetta un secondo, aspetta Madonna, devo fare pure la editing Ok, no Boh, mi sembra. Mi sembra strano, non lo so. L'ho visto ieri sera il video. Della... Vabbè, lasciamo perdere. Ok, quindi. Come si sconfigge questo boss? Come potete vedere è uno scudato enorme. Quindi, da questo lato non lo prenderemo mai. Tipo. Eh, quindi, sì, dobbiamo per forza andare intorno. Allora, Peach, nuovo personaggio. Che ovviamente si sblocca in questa battaglia. Appena prima della battaglia. Come funziona? Intanto ha un'arma nuova, che non è unica per lei ovviamente, cioè non ovviamente, che si chiama eh. ehm, Grana, Granatra. Granatra. Granatra. Quella sì. dei, dei curatori. Sì. Eh, che l'acqua non possiamo usare però vabbè. E poi ha lo spazzatore, come Rabbid Mario. Mario. Poi vabbè, movimento. E guardate la vita di Rabbid Peach, senza nessun upgrade, Rabbit 340. Peach. Non è che non ha non è vero, non, rab non ha nessuna. Non è nessuna upgrade intendo dal da, da, da coso della sferabilità. E com'è che ha la, la, la cosa secondaria? Nessun upgrade dalle. dalle cose. E che ne sa? <ride> perché? Perché non, non l'abbiamo appena sbloccato? Perché dovrebbe essere già una upgrade? Comunque si ha. <ride> perché c'è già alcuni rabbit upgrade. Pitch, eh, è letteralmente un tank, quindi Ancora meglio di. Pitch Di, di, di rabbit uh, pitch. Perché oltre ad avere. Una quantità di vita Un po' insana Ha ah, questa abilità qui Che mi sa è unica solo per, Rab per, per Peach Si chiama protezione Vabbè è ovvio che è, è unica Praticamente gli eroi del raggio Ricevono 40% di riduzione di danni come, come funziona? Praticamente eh, non lo spiega bene Però lo scudo di Rabbit Rab Rab Peach E uh lo scudo <ride> di Rabbit Peach ma per tutti No eh, Praticamente Peach mm. Assorbe i danni delle, degli alleati, quindi li protegge. E, e riduce il 40% quindi lo uso subito. E poi, una volta usato, vi potete allontanare quanto volete. Inoltre, e, e se Peach prende danni. Inoltre il salto team di Peach ha questa cosa qui. Che quando atterrate, in quest'area qui uh, cura. E questa. Non è forte come uh, Rabbid Peach a curare, però. E comunque sia una cura molto buona e utile. Quindi, sì. Ok. Comunque io pensavo che Peach avesse la cura come prima abilità, non mi ricordo perché. No, non. Per questo io. quando hai detto che tutti gli eroi dal mondo di Mario hanno la vista dell'eroe, ho pensato subito che non fosse vero, proprio perché Peach pensavo avesse la cura. Beh comunque se Peach viene attaccata Che succede? Niente Mi sa ricevere un po' meno danni ora, ora vediamo Non mi ricordo bene Io sapevo che, che tipo ti, Si dividesse i danni con gli altri no, due No no no Quando viene colpito è E lei uno. che sta assorbendo i danni Ok eh, Non sembra che posso fare niente Però ovviamente eh, Quando si muove Come gli scudati Potrà ricevere danno Quindi eh, Peach abbiamo già usato l'abilità Ok Ora lui proverà ad attaccarci Ah, non succede so, niente. E ci attacchi. congela pure. Cioè ci ha tolto l'abilità. Dai. Vabbè, l'abbiamo attaccato. E lo abbiamo attaccato, ah, attaccato. un doppio critico bene. Però è immune. Eh vabbè, per forza. Allora, attaccato. ho bisogno che Mario salti su pitch. Eh. E Spera. che non succede so, niente? Potremmo? No, non ce l'ho. Puoi fare il scivolato al colo. Aspetta aspetta, dire, il rapid Mario ce l'ha il salto. Sì, salto purificatore. Ok, ce l'ha, quindi mandiamo un pitch avanti. Tipo qua Tanto si può permettere di stare in mezzo alla, al fronte Rabbit Peach, eh, Peach. Oh! Confonderò sempre purtroppo Non c'è modo E eh, posso attaccarlo anche La granatra grana fa meno danni però eh, Comunque sia È buona per superare le coperture Ok eh, Ra Ma eh, sì. Rabbit Mario adesso può andare Qui E andare dall'altro lato ucciderlo. Vai Vai dietro e fai il martello. Non penso sia una buona idea. Mi sa che quando cammina mi travolge. Quindi uh, non voglio, voglio evitare. Allora, avvicinati leggermente, non troppo, tipo lì. E fai il, uh, il spazzatore, tanto non credo. Ma non che ho le... una copertura qua. No, non credo che le difese siano importanti, pure li, pure sì, il nemico c'è lo, lo spazzatore. No, no, è lo è importante, è sono importantissime. Sì, vabbè, di sicuro quelle cose no. Ah potenziamo E di attacco Peach com'è? Allo spazzatore è la granata Cioè nel senso è, po è, è forte? No. Abbastanza La qua lo riesco a colpire? No L'acqua qua si sì, ma sono a rischio di morte Cioè fortissima Peach praticamente È un tank Ok l'abbiamo già quasi ucciso nella prima fase ovviamente È forte nell'attacco e nella difesa Che faccio? La rischio? Sì. Va bene. Mi sa che non posso nemmeno farlo il martello. Senso. Lo so, per, per, ah, è, è possibile. <ride> è Andiamo, molto funziona. Possibile. Sì, lo posso fare, ok. Ok, ah, uccidiamo. Allora. Bom. Perfetto. Fine boss. Scherzo. Yeah. Ora il suo scudo scompare e diventa... Ehm, diventa tipo ghiacciolata un colpo. Scudo a passeggio. A razzo con gioco è la stessa cosa ma si toglie lo scudo semplicemente quello si sì, però ho qualche una brutta impressione che non è finita però per qui Mario morirà si sì, <ride> mi sa che non è finita qui ecco a parte che spara uh, spawnano i nemici ah ecco ora diventa una, un, un bestione ecco così un bestione proprio forte che fa pure più aria ok cioè, ora... quindi se lo attacchi viene verso di te o Presora Bill Mario, non è una buona cosa Oddio, la, la, la, co la vita dell'eroe di, di Peach è orribile <ride> Sì, lo so Ok, adesso um, um, um, bestione. bestione Bestione, bestione, bestione, bestione Ah, Mario ti devi assorbire sto colpo, mi sa, anzi no uh, Peach Eh però, dai Allora Uh, Allontana la Bill Mario, ha poca vita Lo so, ma gli devo, lo devo curare Come faccio ad allontanarlo se, se c'è la vista dell'eroe del, del boss? Ah, Ah la vista dell'eroe Sì, c'è il, il malocchio là, come si chiama Vabbè, allora Mario ti devi prendere un po' di danni, mi dispiace Forse riesco a uccidere sto bestione in questo turno Che cosa che vorrei fare, molto grazie No. Oh well Mamma mia è, è tipo impossibile che lo ammazzi in questo turno Ma eh, grazie oh oh oh oh oh. Se mi metto qua e uso... Allora, aspetto L'eroe metto... della vista Qua mm? Voilà Vediamo da qua il blaster prende pure Mario, ti sì. pareva. Però non se lo attiro. La allora, scivolata. Quante scivolate ha Peach? Una. È un, è un personaggio di Mario, quindi non, non ha tante scivolate. Ok, ah. se metto qua non prendo Rabbid sì, Mario. Sì, lo prendo bestia, però... <ride> mica cura il bestione. Ah. Scegli cioè, Mario o Rabbid Mario. Ovviamente no, Rabbid Mario. Mi sa che abbiamo pochi turni pure per uccidere il boss, quindi non devo anche sbrigare. Allora. Si, sì, che sembra abbastanza facile la battaglia comunque. No, mi ricordo che abbiamo pochi turni. Martello. Aspetta, Oggiimente. sto scegliendo cosa fare. Magni di lunga Mario lo attacchi con Aspetta, non è quello che vuole fare. Ecco. Ora si può prendere i danni del bestione ok non è molto ma è un lavoro onesto Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. come pure rapid mario è <ride> allondato tipo allondato vabbè eh, mario fa il blaster uccidilo ok ora vediamo rapid mario riesce a prendere il boss dubito fortemente no ci cioè, secondo me ah, di uno quanta poca vita madonna mia se mi muore Rabbid Mario mi, mi arrabbia tanto Ti colpisce per forza Rabbid Mario ora, no è scemo il boss ah. L'avevo detto Vabbè, posso ancora curare con Rabbid Peach Con Peach? Peach Salta sul... coso. sul coso gigante Sì, quindi mi sa che agisci come un bestione, solo che non ti ricorre quando lo attacchi Però quando è lontano ti spara col blaster quindi sì, un bel po' di roba, diciamo, non, non poco. Vai, tipo Mario. La, la mischia è il... Adesso mi qualcosa. metto qua. Perché? Non devi curare il Rabbid Mario. È vero. Allora mi metto... Eh, però se mi metto qua davanti mi, mi frega. Allora. Vai, il Peach può prenderle. Eh, Rabbid Mario, facciamo che si mette qua. Il Peach può prenderle. <ride> oh, oh, oh. Sembra, sembra un, un insulto <ride> bruttissimo Il problema è che pure vampiro non funziona quindi Mettiti dietro la, la stessa cosa di Rabbid Mario No Lì. non perché? posso Perché no? Beh, cioè, no non voglio più che altro perché mi fa danno aria Poi che, che vale la pena Metto là per far colpire entrambi di nuovo Proviamo di nuovo a usare questo Anche se poi me lo toglierà lo stesso abilità Do non ha senso sta cosa, cioè quindi quando, quando congeli un, uh, uno scudato si sì, toglie lo scudo. Cioè, non... non è, non funziona così. Intendo la protezione qua. Quando mi congela mi toglie l'abilità. Eh sì, ti toglie l'abilità, ma se l'hai già attivata non dovrebbe togliertela. Non ha senso. Mi disabilito l'abilità, quindi sì. Beh. Basta non mi serve a niente. Non mi toglie l'abilità. Non mi togli i danni da, ah. da coso, quello non mi fa danni al movimento, quindi non ha senso usarlo. Basta! Ok, vedi, lui ha subito 15 danni. Devo continuare a curare Rabbid Mare, non posso fare altrimenti. Se mi muore. Mi arrabbiano un poco. Allora. <ride> Rabbid. Cioè Peach prenderà I danni del, della vista dell'eroe. La svista.. No. La svista dell'eroe. Mettersi lì. Mettersi lì non ha senso. ecco lì. Lo so, senso. mi devo. Ah, curiamo Rapid Mario prima, poi lo levo dal, davanti. Ecco. Metto perché qua. perché non l'ha preso? Cosa? La vista dell'eroe. Perché ce l'attiva? Si. Sì. Vedi il coso rosso intorno. Ghiacciolata, mischia, razzo. Dove sta? C'era la vista dell'eroe, si, sì, ghiacciolata. Ah, questa è. Perché non ti ha preso? boh <ride> um, non mi piace allora che non mi ha preso Sparali Allora Mario dovrei prenderti sto colpo quindi mettiti qua Ora si gira La beat, cioè, Peach cioè Pitch che sta Ma ha congelato Ah non ho nessuna abilità disponibile Seb ok E Rabbid Mario adesso dovrà finire il lavoro Yeah Boh Ah, è morto. No, non è vero. Può ancora combattere. In realtà forse devo allontanarmi prima di attaccare con Rabbid Mario. Però adesso questa è la fase finale. Eh, Oddio. Sì. nuovo. Io pensavo ne avessi solo due. Hanno, tutti boss hanno tre fasi. Ok, l'ultima fase del, del, del, del ghiacciolem è... Praticamente... Lui che scappa via, mi sa. E eh, mi, mi sa che ci spawn anche un sacco di nemici, quindi... Comunque manca tipo un colpo per ucciderlo. No, 500 di vita ce ne ha. Ah. Ok, ha uh, attaccato Peach, per fortuna. Visto che era quella esposta, l'ho messa apposta lì. Questo sarà tipo il quinto turno. C'è un aiutante. Dove? No. Ah, ok, appena spawnato, Perfetto, allora. Boom! Boom! E via. Fuga. Ma tipo tanto fuga. Tipo qua fuga. Eh. Ok, no, prima. Eh. Uh. Faccio fuori lo, il bestione oppure l'aiutante? L'aiutante Ah, uh, sì, in effetti, allora Se mi metto qua, riuscirei ad attaccarli tutti? Incluso il bestione? Mm. Puoi usare il, lo spazzatore di cose Sì, devo proprio potenziare la, la, il salto cura di Peach, allora Prima di attaccare. Mario l'escluso Mario che ci fai qui? Sei a sociale, sei. Uh, qua non, non prendo nessuno, wow. Che bellezza. Posso prendere soltanto il golem. Ah, il bestione. Ok, questa sarebbe in effetti una buona cosa. Allora, mi metto qua. Prego. Colpisci il golem per ora. Perché se attiro via il, boss, il bestione attivo l'abilità di Peach e poi posso attaccarlo più volte e ucciderlo. E allo stesso tempo, mentre Peach attacca il bestione, Beh. attacco Coso. Prima però, prima di fare tutto Dunque questo, fare un vero. po' di danni a Rabbit Peach, ah, a Peach, Peach non fa niente. E ci mettiamo qua. Basta che noi li abbiamo in squadra insieme. E Perché non le, non le hai fatto da una scivolata? Non ha senso, vabbè. Letteralmente la scivolata è esplosiva, vabbè. Allora. Spara, distruggi, boom. Prendi il bestione, ti supplico. Ti supplico. Ok Ma ammazzare a Big Mario perché <ride> non lo prendo Ah giusto Mario ha il potere ma in Mario ma... è, è lontanissimo No no non ha visto l'eroe Mi sono ah. okay. <ride> <ride> Non importa Allora Non ho nessun obiettivo Wow Grazie mille A sto punto uccidi il bestione Se uh, mi non ha niente no Devo per forza ucciderlo uh. Tanto Però Peach mi non sa, non mi non sa che il, il, il golem non mi attacca più mi sa lì c'è un altro aiutante pure, madonna vabbè che deve fare, non fa niente come che deve fare? ah no sta lì è lì adesso mi lanciano qualche grata no rabbit ma... ah piccio che okay. mi ha congelato pure ha attivato pure la cosa attacca Mario no eh, vabbè ho però la sto giocando rischiosissima qua Mario devi assolutamente venire a prenderti tutti i danni possibili e immaginabili. Eh, solo che da qua dove devo andarci? Cioè. Allora fammi vedere un attimo: qui c'è l'aiutante. Qui il golem. E chi altro sta? Basta. Sono loro. Sì. Che devo fare? Mettiamoci qua. Assorbiamo l'attacco Speriamo che non mi con... No, dillo che sia un infame, allora Dillo che sia un infame, dillo Dillo che sia un infame, dillo Adesso ti faccio vedere io, Allora. Salta, mettiti qua Martello Adesso basta, io gioco il tutto per tutto Vado full berserk Almeno cura la Big Mario, però No! No! Pallo Non voglio No, seriamente, non, non ti muore Ah sì, mi muore? E che ne pensi di Peach? Eh? Peach no, anche Peach si cura se curi Rabbid Mario È lontanissima Non, ce... non lo prendi, ok Ok, speriamo che l'attacco non prenda pure Rabbid Mario Prenda Ok Usiamo anche questo anche se Rabbid Mara ha più vita di Peach. Però assorbe lo stesso danni. Che comunque riduce i danni presi. Overall. Questo non serve a niente. Abbiamo finito. Ok. Ora. Ora uccidiamo Peach. Perché entrambi... Ma dai. Come è morta. Peach, Peach ha 7 di vita. No, è morta. Sì, 7, certo. Pensavo ne avesse 97. Ne aveva 67. Dobbiamo rifare la battaglia. Non a finire la battaglia, ma sei scemo! Perché? Che cosa cambia? <ride> non lo so, però no, come fai a rifarla. Lo sai almeno con la lavatrice. Come strike! Oh, bisogna fare tipo una scivolata so. sulla testa. No, non si può fare la scivolata. Ah, qua è, ok. Mario ci arriva, sì. In realtà è un, solo un colpo, scivolata o sfaro, che sia. <ride> <ride> Dai, no, all'ultimo turno, però non si può morire così. No Siamo onorati di, aver in di averla tra noi, sua altezza reale. Posso suggerire di fare ritorno al suo castello così da prepararci per il prossimo incontro? Sarebbe un'idea, Principessa. Capito? Mm. Principessa Peach. Qua wow, avevamo ancora due turni. Allora, che devo fare? C'è anche il Rabbit Peach a caso. Anche se non ha fatto la battaglia. Yay Yay Prima volta che perdiamo un trofeo Peach entra in squadra Proteggi squadra Assorbi danni appropriate eh, ai nemici e ai suoi compagni Curatrice Ripristina Salute eh, dei compagni Grazie al santo team Il team di solito di grado Salute di aver aumentata 24 nove armi disponibili eh, Ottieni nuove poten eh, potentissime armi per i tuoi eroi Raccogli altre monete, ok, possiamo rigiocare i eh, così completate, eh, sfida, Moneta co-op potenziata, nuova sfida co-op, nuova sfida delle co-op, ok. A questo punto facciamo off-camera. Eh sì, no, tagli cioè tagliamo, e eh, rifacciamo la battaglia, anche che abbiamo... No, nel perché... senso, facciamo off-camera, nel senso, ma chiudiamo l'episodio, e il prossimo episodio l'avremo già fatto. Vabbè, abbiamo solo la vita, vedi che era solleva. quello delle statue. Vabbè. Tu pensavi fosse dei... un po' Anzi, dicevi che eri sicuro. Aspetta, non, non terminare ancora. Prima, uh, abbiamo ancora tempo. Sono ancora 24 minuti. quindi uh, Vediamo le nuove armi e cose. Uh, che abbiamo sbloccato. Intanto le, le abilità. Guarda, guarda, guarda Peach che cosa vedi? Che ha alcune cose già. Oppure questo che tu non vuoi. Aspetta, se clicco a zero, tutte. Mi stato... Beh, vedi, questo ce l'ha già. Ha già un, una, un coso che aumenta la vita. Sì, di, di, 40, di quanto Lo, Ce l'ha però cioè. Lo stesso ha, ha la vita più alta del gioco Cioè, anche senza potenziamenti ha probabilmente la vita più alta Comunque ti avevo detto che ci avesse le, le, le, i potenziamenti Va bene, allora Mario Che cosa abbiamo per Mario? Raggio salto, eh, raggio salto schianto sarebbe utile Il danno scivolata non credo così tanto danno salto schianto sarebbe utile Questi no Potrei finalmente iniziare a potenziare il potere M Soprattutto l'area perché è un pochino scomoda Altrimenti potrei potenziare i danni da vista dell'eroe Al 130% Che sarebbe molto utile Quindi direi... Faccio questo probabilmente In alternativa potrei potenziare al 30% Nada no, e aspettiamo Rabbit Peach, vediamo Scivolata extra non dovrei averne già uno sbloccato di potenziamento qua Non mi ricordo non male so. eh, Raggio o danno Io direi aspettiamo per un'altra scivolata Ma non ho non, non ho mai avuto tre scivolate Era Bit Peach Recupero scudo Questo lo vorrei tanto Ho anche recupero cura Uh, area cura sarebbe utile Però non è un grande problema Più cura sarebbe molto utile e Questi due mh, Non mi interessano più di tanto adesso Questi no ovviamente Luigi Potrei potenziare ancora i danni della scivata Guarda Marco 110 mm. <ride> Altrimenti uh, La scivata mappiresca che questo rende praticamente Robin Luigi un'alternativa come healer Perché praticamente vam cioè, vampirizza i nemici con la scivolata E poi li posso attaccare con gli altri per, cura per curarmi mm, Vediamo Questa in effetti costa 70 Mi sa che stavo risparmiando proprio per i danni Allora facciamo così va Luigi 90 Mi sa che volevo prendere questo forse No cosa che volevo Il recupero sguardo d'acqua sì. sì Ok quindi me ne mancano ancora 10. Ok, poi uh, Rabbid Mario Abbiamo sciolto extra, questi, vabbè Soprattutto per quelli che non usi risparmia per uh, cose future e non, uh, non usarle subito Vabbè io uso quelle che penso che mi saranno più utili uh, Sì ma però se vedi qualcosa di, di tipo che costa 100, Che però potrebbe essere utile A sto punto aspetta Potrei fare ra diventare Rabbid Mario, cioè lo scudo di Rabbid Mario è anche un po' utile contro le armi. Sì. Però... fallo. Non lo so, secondo punto. me Rabbid Mario si concentra più sui danni della scivolata, sulla potenza della scivolata. Cioè Rabbid Mario diciamo, è più utile quando va da solo, perché poi se ci sono altre persone intorno li intral cioè, li lo, lo intralciano solamente. Quindi forse i danni scivolata voglio. Oppure... Eh, ragione dell'esplosione. Dell Facciamo i danni. Peach. Che cosa abbiamo già? Il salto curatore. Il Salto purificatore. Azzera. Peach. Mi fai e basta. Azzera tutto. Se a zero mi sa. E <ride> azzera tutto. Tanto che ci vuole. Tutti. No, azzera solo uno. L'abbiamo pure fatto con Rabbit Peach una volta. Sicuro che non azzera zero. Sì. Peach. Mi fido di te. No. Oh. Allora questo ovviamente. Prendi i tre principali e poi vai avanti con gli altri. Allora vediamo Questo lo voglio sicuramente eh, Salto curatore da 5 a 10 Questo per forza 15 eh, Raggio salto curatore Anche questo è molto buono Raggio salto team no eh, Danni scivolata non mi interessa per adesso Questi va bene mai eh, Danni sguardo reale Area protezione Sì Mega protezione Lo squadre reale è pericoloso Perché può attaccare anche gli altri amici E gli altri, gli altri amici E poi uh, Pitch è di solito vicino ad altri Visto che fa il salto curatore Quindi meglio non, non aumentare la, il danno No ma non lo aumento Perché voglio usare questi altri 70 Per questo 15 PS Ok Quindi per ora abbiamo finito con le abilità Poi tipo ne sblocchiamo altre Nel prossimo episodio Vabbè è sicuro allora vediamo le armi nuove Abbiamo un sacco di soldi Quindi No Ho detto No Allora Abbiamo queste due nuove armi Con le, sempre le solite abilità Abbiamo tra miele e rimbalzo Ammetti rimbalzo Mario ha sempre il rimbalzo Lo so però Visto che adesso diciamo eh, I team devono iniziare a Shiftare un po' pure Forse il miele è più utile Sto pensando a questo. Fai invece che uno che si specializza in un, in un solo effetto. Fai principale uno e, e secondario un altro. Così sono shiftabili i team. Tipo Mario è tutto è tutto rimbalzo. A sto punto fai mille, mille rimbalzo. Mille costa. Mille. Anche quello di prima costava mille. Perché non dai lo il steampunk a Peach? Aspetta Non lo so uh, E poi volevo questo qua Mi sa Perché va al contrario? No, sono stupido quello... Ho preso il martello sbagliato Beh va bene, non, non contempliamo sto martello che hai comprato per sbaglio, andiamo avanti e basta. E che faccio? Niente, lascia, lasciati il, il, il martello schifoso e prenditi quello rimbazzo qui. Comunque compra solo per gli, quelli che usi. Questa cosa so cosa fai, mo? Mario, rabbid uh, Mario e Peach? Pietrificazione Compra E abbiamo anche qua Pietrificazione o vampiro? Per martello vampiro sicuramente il martello vampiro, vampiro. Sicura, cioè, il martello vampiro eh, in realtà sarebbero buonissimi entrambi Martelli sì, perché ma pietrificazione, pietrificazione cioè se tu stai in mezzo a quattro bestioni tipo e usi il martello li pietrifichi è buonissimo, allo stesso tempo però sei di vampiri, cioè, ti, ti rubi un sacco di vita Diciamo che se sei a poca vita e usi questo, allora sei a, po sei a posto Però anche questo, eh, diciamo sono entrambi buonissimi Vabbè, vediamo Rabbit Peach, c'è qualcosa che vorrei? O comprare già per Rabbit Peach, che abbiamo solo 2000, se compri per Rabbit Peach che lo non lo so, la... usiamo Sto solo controllando Perché lo steampunk di pitch così avanti? Non ho capito ancora. Questo non è steampunk. Qual è lo steampunk? Non mi lo steampunk è quello che non, con non costa niente. Comunque per Lu Rabbi Luigi mi sa che l'abbiamo già superato. Non ci serve. No. Possibilità davvero. Qua lo sai che mi sa. Sì. Mi sa che la prendo questa. Sì, ma lo devi usare, Rabbi Luigi. Sì, penso che lo... Cioè, presto lo userò Per Luigi Qua c'è l'arma d'oro Ok Per Luigi non ho comprato un'arma da un bel po' Ora qua, ha più 58 danni, sì Luigi è praticamente un cannone di vetro Cioè ha pochissima vita Ha meno vita di tutti, però Fa un sacco di danni Vediamo Se non prendo l'arma Ho la sentinella Che anche questa fa un sacco di danni Ricordi che c'è Peach e eh, se, se non compri una, una cosa per l'Imo, non gliela comprai mai. Vediamo allora, la principale. C'è questa qua, eh? questo è il Pixel. Sì, allora mi sa che il Pixel prendi, è prendi, Sì, per ora prendi queste cose. Questa è gratis. Quindi le cose eh, grati, è gratis, a Ok, quindi con Peach non devo comprare niente. Quindi mi rimangono eh, quindi Luigi. Eh, prendi cosa Luigi. Luigi, Luigi e Rabbi Luigi, per la Luigi l'ho già comprata, a questo punto compriamo uno, un nuovo sniper per Luigi Drago balzo, balzo drago Però, inchiostro, inchiostro Hai già l'arma la, la, principale, di, cioè l'arma la, secondaria di inchiostro penso con Luigi, quindi meglio di no le ho entrambe con inchiostro, vedi? Eh, appunto, quindi prendi, prendi quella che non è inchiostro. No, no, no, inchiostro è molto meglio il rimbalzo. E Lo so, però dobbiamo variare. No, no, no, non l'ha detto nessuno che dobbiamo variare, però... Io l'ho detto. <ride> e non mi hai detto nulla. <ride> io ti ho sì. ignorato. Eh, sì, prendo questa. Ok. Quindi abbiamo finito con le armi, adesso facciamo il team. Io direi... Vabbè, Mario deve stare per forza. Io direi, proviamo qualcosa di diverso per la prossima battaglia. Questo team, diciamo... La prossima battaglia è uguale alla scorsa battaglia. No, allora... Oh, eh, facciamo così, allora... Ah, è vero, se... non posso mettere Luigi se c'è Peach. Già. Mm. Probabilmente quello lì che stai vedendo aveva, aveva Luigi e Rabbit Peach. E quindi toglie Luigi e quindi sta Rabbit Peach per forza. Sì, però... Aspetta, un'altra idea. Ok, fa eh, faccio questo team per, eh, per rifare la battaglia. Ok, quindi, uh, sì. Poi nella prossima parte dovremo fare backtracking per, per il mondo no, 2. Due. Quindi niente, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, rispondete al sondaggio, mettete like. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!